Sai quante clip possono uscire da quel, da quel sound alert? Sai quante volte lo potete usare in maniera, diciamo, jumpscare? Quindi, se non da te io devo togliere una cosa che mi fa content. Che merda sta parte ora? Tacci tua, mortacci tua Dada. Errato, domani lo spara... Se è ancora più alto,